Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo un supporto che può essere utilizzato in meccanica, in elettronica, per modellismo e può essere utilizzato da chi costruisce oggetti e deve sostenere e bloccare piccole parti. È in metallo e può scorrere lungo l'asse verticale grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per un prossimo nostro video se volete potete anche iscrivervi al nostro canale. Grazie.